Ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'Orto Dio e benvenuti alla quinta parte della nostra rubica, rubrica Cambia Vita. Ieri abbiamo parlato delle erbe spontanee, oggi siamo qui nel nostro posticino segreto a parlarvi dei funghi spontanei commestibili che anche quelli possono entrare a far parte della vostra dieta così non li dovete andare a comprare al supermercato, anche perché i funghi come i porcini i funghi come i porcini costano 20-30 euro al chilo, pure di più, poi insomma dipende quali comprate, ma quelli di qualità costano. E per funghi non è semplice com come andare per erbe, bisogna fare un corso, bisogna prendere un patentino, bisogna pagare anche una piccola tassa annuale e si può andare solo 4 giorni a settimana, c'è un limite giornaliero di 3 kg l'obiettivo di qualsiasi fungarolo è trovare una fungaia di porcini. E questo filmato è finito perché lo dovrò caricare in un secondo momento perché qui non prende e quindi non lo faccio essere troppo lungo, perciò vi saluto, alla prossima, ci vediamo domani per la terza puntata.